Carissimi amici e amiche di Cultura Web TV, benvenuti all'intervista, la rubrica da me condotta che intende promuovere il lavoro di autori e artisti emergenti e non. Ospite di questa nuova puntata è Ernest Lu, nome d'arte del cantautore Remo Santilli. Nel 2018 Remo inizia la collaborazione con Music Force, che lo porta a realizzare il primo singolo sia lei... Che si piazza in finale a musicultura 2020 ed entra di diritto nella prestigiosa compilation dell'omonimo concorso. Nei primi giorni del 2021 esce il suo secondo singolo Errore 404 e il 14 maggio dello stesso anno esce il suo primo album Io so essere macchina. Prima di interagire e conoscere di persona l'artista vi invito a seguire eh, il video del brano sia la E, etichetta Music Force, contenuto nell'album Io so essere macchina, che potrete acquistare online o in tutti gli store. Carissimi amici e amiche di Cultura Web TV, benvenuti all'Intervista, la rubrica da me condotta e che intende promuovere il lavoro di autori e artisti emergenti e non. Ospite di questa nuova puntata, che vede accanto a me, è Ernest Lowe, nome d'arte del cantautore abruzzese, pescarese, Remo Santilli. Chi è Revo Santilli? Revo Santilli nasce a Pescara nel 1991, correggimi se sbaglio, come tutti si innamora della musica da adolescente, reffa letteralmente folgorato dopo aver ascoltato un album The Doors, e chi non l'ha fatto? E quindi nel 2008 fonda, assieme ad un sassofonista, gli SOS, coi quali lavora ad una personale sintesi tra rock, psichedelico e jazz. Dal 2011 al 2014 si dedica agli studi letterari, fino a quando, nel 2015 per gioco, inventa Ernest Lowe, un personaggio storpiato nei valori, piegato dal vizio e dalla mondanità. Nel 2018 inizia la collaborazione con la Music Force, etichetta discografica, che lo porta l'anno successivo alla pubblicazione di due inediti, Singoli, errore 404 e Serena vuole andare a nanna. Remo, come nasce Ernest Lou e quanto c'è di te in questo personaggio che definisci psichedelico? Beh, salve a tutti. Innanzitutto devo dire, come spesso accade quando si parla di costruzioni e di finzioni e di mondo dello spettacolo, Alcune informazioni sono false, però io non ho mai fatto in modo che queste non venissero pubblicate, anche perché alla fine, insomma, non è che eh, Ernest Law è, è in Eurovisione mondiale, quindi io ho sempre lasciato, <ride> lasciato In tutti i contesti, diciamo, mediatici, radiofonici, io ho sempre lasciato queste informazioni false circolassero. Eh, anche la questione della mondanità dell'essere stato dei valori. Sì, sono appunto giochi di anni fa che poi sono stati addirittura inclusi nella bi biografia da qualcuno, <ride> e, e va benissimo così. Però, certo, è chiaro che Ernesto Raw è proprio un'invenzione, è altro da me, oppure possiamo dire che qualcosa che c'è in me, anche se secondo me c'è un po' in tutti, è un po' come The Mask, no? Il film con Jim Carrey. A un certo punto questo signore, Jim Carrey, trova una maschera e prima lui era impacciato, era timido, non riusciva a conquistare la sua amata poi trova la maschera e grazie a questa maschera diventa spumeggiante diventa brillante eh, e riesce anche a fare delle magie addirittura insomma con la maschera vengono fuori tutte quelle cose che magari la società teneva recluse nel profondo dell'animo e quindi Ernest Law è una cosa del genere. Quindi secondo me in potenza Ernest Law simbole, potrebbe simboleggiare queste, queste cose racchiuse dentro di noi che hanno a che fare con l'entusiasmo, che appunto la società ci tiene ben chiuse e, e quindi noi le limitiamo fortemente. E, però, però, ultima cosa da dire... Okay. È una costruzione, un'invenzione che ha a che fare col mondo dello spettacolo okay. e quindi qui viene anche un po' fuori, secondo me, il lato oscuro, nel senso che Ernesto alla fine mi sono reso conto che è diventata anche un po' la parodia della pop star, almeno per come la vedo io. Infatti nella copertina dell'album Io so essere macchina uscito con Music Force eh, nel maggio scorso, eh, vediamo proprio questo pseudo artista pseudo intellettuale almeno così sembrerebbe dall'abbigliamento e dall'atmosfera un po vintage come si può vedere esatto una posa che io definirei narcisistica e anche anche abbastanza come dire insomma dall'aspetto quasi di un volersi prostituire e dunque e questo è un po' il lato oscuro che viene quando questa maschera poi si confronta col mondo del mercato. Quindi ecco, c'è anche un lato negativo. Quindi è un alter ego di Remo Santilli, che in un'occasione ti sei definito un incrocio tra un comico abruzzese denominato Maccio Capatonda e Jim Morris. Un, con un connubio però alquanto complesso, non trovi? Mm, sì, eh, direi dissonante. È difficile una fusione di questo tipo, eh? cioè, mettere Maccio e, e Jim Morrison. Io ricordo quando avevo 18 anni andai a Parigi espressamente al cimitero di Perlachaise per andare a vedere la tomba di Jim Morrison. E quindi insomma è il massimo, capito? E come fanno Jim Morrison e Macho Capatonda uh, questo connubio, Come esce fuori? Sì, beh allora innanzitutto... C'è da dire che Maccio Capatonda, eh, al di là di questa coltre di demenzialità che risulta evidente nei suoi sketch, ecco, al di là di questa si nasconde una mente molto razionale. Eh, addirittura io conosco persone che lavorano con lui e lo definiscono un cubrichiano, nel senso uno proprio duro, eh, severo, perfezionista, pignolo, col quale è molto facile litigare sul set quindi voglio dire già qua si capisce molto, di molto facilmente la differenza tra il personaggio Maccio Capatonda e l'artista è la persona che appunto poi eh, ha tutto il suo mondo intorno e cerca di dare ordine quindi voglio dire Macio, secondo me oltre a essere un comico è anche un intellettuale questo è quello che penso io, perché si vede che c'è uno studio dietro, non è comicità fatta a caso. Certo, l'ultima fase della sua comicità è la demenzialità, quindi è quella la cosa che, che salta più all'occhio. Però, quando poi si osservano i, i suoi lavori completi, come alcune serie, eh, tipo Mario, oppure The Generis, Là si capisce che c'è tutta una struttura e alla fine c'è anche una bella critica, se proprio vogliamo, come dire, accontentare anche i più assetati di, di intellettualismi e di significanza. Troviamo anche delle strutture di critica, secondo me, geniali, che in parte si rifanno anche all'ironia di Nino Frassica, che però sicuramente è meno e meno impegnato socialmente, c'è cioè meno critica sociale, nel mio ah sì. quindi mm -hmm. voglio dire, oggi capatonda, comico, ma non sono, e, e questo personaggio è in parte comico, nel senso che cerca un po' di prendersi in giro, eh, adesso mi, mi sto riferendo ad Ernest Law, cerca un po' di prendersi in giro, un po', eh, un po di, anche di scherzarci su, sopra i temi un po' Beh, della visto, società. Ho visto i video, non sono molto carini, ben curati. Insomma, no. questo selvaggio, ma acculturato <ride> però, eh, Jim Morrison, che conosciamo benissimo, cita personaggi famosissimi come Selina nei suoi testi, no? però nel frattempo tira fuori l'uccello sul palco per pisciare davanti al pubblico, che appartiene sicuramente a una generazione che non è più in bocca con quella attuale, ma noi ritroviamo in Ernest Lowe, quindi un, una fujo, un tra un comico eh, una parte di, presa a prestito da alcuni personaggi come questo comico, Maggio Capatonda e Jim Morris ma ti ci vedi a spaccare la chitarra sul palco tirarlo fuori durante, davanti al pubblico ed essere portato via dalla polizia, come accadeva? Allora, un sicuramente gioco. non lo farò mai per il semplice fatto che è stato già fatto <ride> eh. Però no, questo esempio che hai tirato in ballo secondo me è perfetto, appunto, di Jim Morrison che appunto da una parte ti cita Céline e dall'altra poi impazzisce totalmente. Perché è proprio quello che direi quasi, ahimè, mi succede quando salgo sul palco. Cioè quando salgo sul palco tutto cambia. È come se sul palco, attraverso la finzione, io mi avvicinassi di più alla verità come se appunto la realtà fosse più lontana dalla verità rispetto alla finzione, perché la finzione del palcoscenico mi rende libero, quindi sono più libero. Non devo più sottostare alle categorie, ai modi di fare della realtà. Quindi questa finzione del palcoscenico mi libera all'improvviso, sono libero. Cavolo, posso fare tutto, posso dare sfogo... Ah alla linfa vitale non so, non ha molto senso quello che sto dicendo però appunto è proprio questo il punto cioè che lì poi si va al di là dei significati comuni e la libertà, e l'esplosione e la vita, e l'entusiasmo questo è quello che sento quando vado sul palco e quindi poi lì può succedere di tutto e adesso infatti stiamo pubblicando alcuni video di live eh, qui a Bologna ho fatto dei grossi live finalmente dove ho presentato l'album e ci sono questi reperti che io ho osservato così qualche giorno dopo, ho detto: porca miseria, ma ero io quello. Ma anche le persone sotto al palco poi mi vengono e mi dicono: Ma tu, ma chi era quello di sul palco? Se cioè, tu io parlo con te, sei timido, sei così pacato. ma Non, non, è, non eri tu. E io dico, non so che dire, però scusa, adesso ho un po' di cervicale, quindi devo coprirmi, scusa, mi devo andare. <ride> cioè, Nel sul palco, magari prima ero a petto nudo e stavo impazzendo, stavo dicendo delle cose che, bh, magari, un po' strane. Cioè, mh, irrazionalità. È straordinario. Insomma, Remo, ti sei laureato in lettere? Mi dicevi? Ah, sì. In lettere ho visto che ha ami autori come Kafka, Dolfo Ileschi, però si è affascinato pure da personaggi un po' strani eh? comunque musicisti importanti come quella del batterista e compositore inglese Robert Piazza, giusto? assolutamente sì che sono tutte fonti ispirative cioè un po' di qua bah, di là, oh. e alla fine nasce questo personaggio ma, sì, tutte ma... sì. dimmi, dimmi, dimmi. No, allora di tutte queste ispirative. fonti diciamo Magari non sono ispirazione diretta, nel senso che sono i miei ascolti che poi sono rimasti, come dire, hanno metabolizzato nel tempo. Cioè sono, sono sedimentati dentro e poi, e poi alla fine vengono fuori inevitabilmente nelle composizioni... Si può magari da qualche dettaglio si può capire. Ah, vedi quella eh, quell ispirazione, questo altro elemento viene da quell'altra ispirazione. Non è un'ispirazione consapevole e razionale, cioè non è che io penso adesso prendo questo e lo metto lì. Io compongo in maniera molto eh, istintiva e, e poi magari in un secondo momento mi rendo conto di tutte le influenze che ho subito nel comporre questa, questa cosa. Ecco, ecco lì ha agito Frank Zappa penso. È oh, come se appunto tutti questi autori agissero attraverso me in questi dettagli che poi vanno a costituire tutta la canzone. Senti, sì. io ho sentito diverse eh, tue canzoni, insomma. Ho qui l'album, l'ho sentito più volte, e stamattina vedevo appunto i video e in apertura mi guardavo appunto sia la E questa canzone che apre il cd io sono macchina e vorrei tanto che tu ci dicessi eh, perché l'ho visto mi è piaciuto anche insomma tantissimo il video al di là della musica e delle parole no ma come nasce questo brano cioè come ti è uscito fuori eh, ti riferisci al brano eh, sia, sia la e sia la e ok sì, sì, sì, sì, sì, la E è, è davvero è nato nel 2015, pensa un po', ehm, sì, in forma acustica e così in maniera molto disimpegnata e tranquilla narrava questo amore finito male, però cercando di mettere l'accento su cose buffe, eh, anche su una specie di amore affettuoso fisico eh, non preso troppo sul serio. Eppure dietro si nascondeva comunque eh, la delusione di un amore, tra virgolette il dramma dell'amore non corrisposto. Poi, conoscendo la Music Force, qualche anno dopo, scegliemmo questo singolo, furono loro, fu proprio furono Alessandro e Emanuele, a dire: sia la E, puntiamo su sia la E, e fu il primo singolo. E cosa facemmo? passammo l'opera a Micromega, un producer sempre nella, della sfera music force, dell'ambito music force, di quel giro lì, e Fabrizio Micromega fece un ottimo lavoro, diciamo, di riarrangiamento di questo brano, o comunque di, di nuova vestizione, cioè di, di veste più moderne e cattivanti. io uso sempre questa espressione, A la E, quindi cambiare, rifacendogli il look, divenne un brano, passò da quel cantautorato un po' eh, come dire acustico, divenne una specie di misto tra elettro, dance, pop, regga, muffin. <ride> Infatti diversi critici anche quando poi questo brano, perché ebbero ragione, eh, Alessandro Emanuele della Music Force perché il brano riuscì ad arrivare in finale a musicultura, quindi andare sul radio 1 rai, eccetera e sul radio play radio e sul rai play insomma, eh, abbiamo ragione questo brano poi eh, si è rivelato ecco, funzionale no, eh, mi sono perso, stavo dicendo un'altra cosa cioè che eh, come, come, era nato, come era nato il brano? Sì, Super come era nato. Super ehm, allora, ecco, dicevo che alcuni critici poi, anche nel contesto di musicultura, quando il piano poi fu appunto eh, recensito da molti critici dell'ambiente musicale italiano, fu definito uno strano ibrido eh, tra diversi generi, insomma. Ehm, ecco questo per dire che questo passarci la canzone, tra me e Micromega, è venuto fuori, insomma, assolutamente un... Un brano particolare, ecco, che però si veste di canzone pop, eh, apparentemente una semplice canzone pop, che poi in realtà lo è veramente, è una canzone molto semplice. Però c'è qualche elemento ecco di surrealismo a livello testuale, eh, c'è molta ironia, io direi quasi comicità. E, e poi c'è anche la ballabilità, e a livello ritmico ci sono molti passaggi, quindi sarebbe proprio un ibrido, un ibrido tra diversi generi. Ho visto che sei passato su diverse emittenti, sei stato anche a Radio Vaticana, tra l'altro. Eh, sì, eh, sì, no? eh, sì, sì, sì. E quindi, insomma, eh, non so se te l'aspettassi un po' di... cioè questa notorietà, questo successo. Eh, sinceramente, insomma, io vedo un po' di tutto, poi alla fine ognuno di noi ha dei parametri con i quali poi vede, ascolta, giudica e soprattutto la musica perché negli ultimi tempi insomma il panorama della musica italiana è stato un po' un po sciatto e mi ha fatto molto piacere è vero che e apprezzo molto veramente è una cosa molto piacevole vedere che la Music Force nella sua rosa di, di vari autori qui ho, ho tutta una serie di dcd di, di autori della Music Force che vi invito a conoscere intanto a eh, Remo Santilli Ernest Lowe e le sue opere musicali. Ecco, potete trovarle sia negli store che appunto su eh, siti online, quali anche Amazon e via dicendo. E intanto andatevi e... a gustare eh, i vari video che potete trovare direttamente sul sito della Music Force quindi digitate su Google Music Force Ernest Law e vi compariranno diversi videoclip che potrete invece anche andare a vedere direttamente su YouTube perché sono prese poi da lì, credo. Eh, a me fa piacere in conclusione di poter chiedere Ernest Law, a cosa stai lavorando ultimamente se stai facendo, insomma, vista la situazione, pandemia, lavoro, varie, varie necessità, eccetera. A cosa stai lavorando e come si vede proiettato Arnest Lowe nel futuro? Beh, Allora, ultimamente mh, sto suonando con un gruppo, esattamente la Lovanda, sono dei ragazzi fantastici con cui mi trovo benissimo e sono sicuro che questo progetto andrà avanti, con i quali abbiamo preparato diversi live nel nell'Interland bolognese e a Bologna città, Bologna centro stiamo suonando in questo periodo e questi miei brani, brani dell'album Io su Essere Macchina che appunto lo trovate su tutte le piattaforme online e anche su Amazon, sulla Feltrinelli tra l'altro in questi giorni c'è il Black Friday che andrà per tutta la settimana quindi uno ne può approfittare a un prezzo scontatissimo per avere chiaramente come si dice, uno di quei vecchi cimeli, un disco, un disco da ascoltare che lo devi inserire con le mani in uno stereo ah. che magari poi ti porta all'orecchio tutte le frequenze e quindi fai un ascolto vero utilizzando uno stereo e quindi viva di stereo e viva anche le auto radio come dicono alla John Jack. John Jack <ride> la John di anni che radio una citazione del film La leggenda di Al Giove eh, Quindi, questo disco che io consiglio appunto, no? consiglio quello fisico. Eh, dicevo. Con la dobanda abbiamo riarrangiato tutto il disco e l'abbiamo riarrangiato anche in stile un po' reggae, funk, gruvoso, a tratti anche disco. Dai. Quindi insomma questo, a questo ho lavorato ultimamente con questi grandi musicisti e, e quindi questa è una delle cose principali a cui ho lavorato a, a livello musicale ultimamente. Ecco qui, sembrano, sembrano due persone diverse. Eh? Sì, senza dubbio, lo sono. che cioè, sta parlando e quello della copertina che invece è Ernest Locke. Già l'espressione esatto, eh? sì, sì, è chiaro. È chiaro. <ride> esatto, lì c'è un'espressione un che è chiara e molto macchinosa. Finta, poi provocatoria, ma volutamente quindi c'è l'artifizio. Di eh, cioè, ma ce la cioè, conserviamo tutti i giorni, tutto è, è, quella, è quella maschera che abbiamo tutti i giorni. Quando apriamo la porta di casa, usciamo fuori. No, praticamente esatto. ci, ci si trasforma. Remo, Ernest, noi ti ringraziamo sì, tantissimo. Sì. Ringraziamo la Music Force. Alessandro, Emanuele, tutta la compagnia e ringraziamo te ovviamente anche Ernest Lowe di essere stato qui con noi e vi ricordiamo il CD online e negli store io so essere macchina di Ernest Lowe appuntamento e io, alla prossima Gian Prego. ringrazio infinitamente te ormai è già più volte che ci siamo sentiti e quindi sono doppiamente, triplamente contento di poter parlare di queste cose con te. Grazie, lo spero spazio grazie, che ci dai. Grazie mille, buona vita e alla prossima.